delle principali regole che ho imparato in questi 15 anni di corsa è che l'utilizzo di una scarpa da running è in funzione ovviamente di chi le utilizza oggi confrontiamo le nova blast 3 con le super blast sono due scarpe assolutamente molto premium una costa sicuramente molto di meno si trova anche a prezzi super scontati sui vari siti internet l'altra un po meno scontata e in effetti queste due scarpe sono secondo me tra le migliori presenti sul mercato, chiaramente tutto in funzione di chi le utilizza, vediamo come al solito cosa ne pensa Andrea e poi vi dico la mia opinione. Ma prima di sentire Andrea una precisazione, queste due scarpe pesano fondamentalmente quasi lo stesso peso, in effetti questa... La Super Blast pesa 10 grammi in più, c'è cioè una sorta di confusione sui vari siti dove sono state usate delle specifiche dei modelli precedenti di Nova Blast. Ora di fatto questa scarpa è una di quelle più leggere tra quelle che vi consentono di correre velocemente. Cosa, cosa ti devo dire? Tanto sono scarpe che secondo me sono molto diverse. Eh? Una molto più stabile, una molto più, più da, da allenamenti forti ci siamo sempre lamentati un po' della stabilità, anche se l'hanno migliorata, devo dire che qua è super, um, si sente, anzi non lo so, non l'abbiamo misurata la, la pianta, ma sembra almeno il doppio la, la pianta della Super Blast. Secondo me sono due scarpe che si possono comprare cioè, insieme e farsi tutta stagione praticamente. A livello di tomaia c'è una leggera differenza, soprattutto a livello estetico, ma anche di tessuto, sebbene comunque la differenza funzionale sia abbastanza minima cioè non, non ne vince nessuna delle due non perde nessuna delle due perché sono praticamente identiche quindi eh, tutte e due un bel voto un 8,5 e mezzo gli darei perché comunque mi piace anche la linguettina racing mi piace sulla scarpa è una la tomaia giusta secondo me tra le due scarpe quello che è cambiato è sicuramente l'intersuola in un caso completamente in Fly flyphone blast plus mentre nell'altro caso utilizza una doppia intersuola includendo anche la uh, versione turbo che è quella più nobile, la quantità copiosa di turbo nelle Super Blast di fatto ha un impatto importante nel comportamento della corsa. Tra l'altro sarebbe molto gradito se vi iscrivesse al canale per non perdere ulteriori recensioni, in questi giorni sto trascurando un po' i video, perdonatemi mi sto allenando ma nei prossimi giorni Tornerò, anche perché ci saranno tantissime scarpe da testare, scrivetemi qua sotto quali vorreste vedere. Alla fine mi risulta più morbida al piede della Nova Blast e quindi preferisco quella, però lo dico dopo, perché è nell'insieme nell un'altra roba, però è più morbida, la sento più morbida la Nova Blast, quindi gli darei un voto più alto alla Nova Blast, direi se è un otto e mezzo alla Nova Blast e 8 alla Super Blast. Invece per quello che riguarda il battistrada sono rimasto sorpreso dal fatto che le Super Blast abbiano probabilmente una suola eh, migliore, una gomma forse più spessa e di conseguenza il risultato finale si dimostra superiore. Qua vince la Super Blast di un po'. Secondo me siamo su 8,5-9 sulla Super Blast e un 8, se non e mezzo sulla Nova Blast perché comunque si consuma un po' la gomma. Senza ombra di dubbio, poi a livello di comodità, proprio per la presenza di fly foam eh, turbo e di una quantità importantissima nelle eh, Super Blast sarete sicuramente sul cuscino ma correrete anche velocemente eh, qua, qua la comodità secondo me vince molto di più la, cioè vince di tanto la, la Super Blast perché comunque questa cosa... di intanto vediamo se, se si sentono le campane o no la scarpa così con un'impronta un più larga, una stabilità maggiore, la setto anche un attimino più larga, secondo me in generale, come comodità, vince la, la Super Blast. Quindi stiamo, stiamo su un bel 9, secondo me mi sembra un'ottima scarpa stabile comoda rispetto alla Nova Blast, che comunque la sento che è una scarpa un po' più da lavori veloci. Uno degli aspetti sorprendenti di queste due scarpe è il rapporto qualità-prezzo, entrambe davvero ottime, anche se la durata e il prezzo delle Super Blast potrebbe trarvi un inganno comunque sentiamo cosa ci racconta Andrea qua è un problema secondo me eh, rapporto qualità prezzo eh, bisogna prendere anche la durata della scarpa secondo me la Superblast dura è vero che costa tanto di più, ma alla fine dura di più, ci puoi fare più cose, quindi credo che comunque vinca la Super Bros. Cioè se dovessi prendere una scarpa unica, andrei sulla Super Bros. Poi per il podista amatore evoluto conta il peso della scarpa e di conseguenza negli allenamenti, forse una è da preferire all'altra. Anche se dal mio punto di vista non sono così convinto che questa cosa valga per tutti, però sentiamo cosa ci ha raccontato Andrea. Eh, se sempre lì un atleta più evoluto, secondo me, se deve prendere una scarpa unica sì, si prende una Nova Blast, si deve prendere una Nova Blast, mentre un atleta un pochino più lento, un pochino più pesante o pronatore deve andare sulla Super Blast. Io comunque lenti con questa mi ci trovo da Dio, se devo fare dei Fartlek o dei mezzi medi, secondo me è top mentre se dovessi pesare su 75-80 kg, quasi ci sono arrivato quest'anno, dovrei andare su una, super, su una Super Blast, comunque è più protettiva. Invece a livello di durata, dopo averle utilizzate per tantissimi chilometri, siamo sicuramente in grado di affermare con certezza che una è migliore dell'altra. A live, stavo facendo dei, dei miei calcoli strani. Eh, a livello di durata, secondo me la, te detto, la Super Blast dura di più. Siamo al minimo gli 800 km. La, la Nova Blast 800 ci arriva forse, ma ci arriva un po' sdrenata. Secondo me perde un po' più di stabilità ancora. E guarda già la. Il battistrada è consumato, quanti chilometri sono? 200. 300. 300. Eh, quindi figurati te, ad 800 corri su, sull'intersuola. In un mondo in cui l'ammortizzamento della scarpa incide significativamente più della prestazione stessa, ovviamente le due scarpe sono adatte a tutti i podisti amatori, ma sentiamo cosa ci racconta Andrea. No, te l'ho detto, atleti più efficienti di Nova Blast, invece atleti magari entry level o comunque più pesantini la Super Blast, cioè secondo me è uh, così. Se invece sempre su un atleta abbastanza evoluto potrebbero essere davvero da prendere insieme e utilizzare la Super Blast per lenti o svelti, mentre la Nova Blast per lavori o anche lunghi, perché comunque è vero che è meno protettiva, però alla lunga la scarpa un pochino più leggera, un po' più reattiva ci vuole. Chiaramente sono due bellissime scarpe, quindi comunque ve le raccomandiamo. Grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.